acini vorticosamente ave marie centrifugate poi succo ma non mi va prediligo un caffè decaffeinato quindi ci chiego se da lui non lo vuole e lo porgo a il che vi a bramoso, Il cinerio empileo addombra le ricordanze estive, con mestizia nell'aver allora rinunziato anche ad un sol di sole.